Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a realizzare un codice segreto, un alfabeto per scrivere i vostri messaggi eh, segreti in modo che le altre persone o comunque non tutti quanti riescano a scoprire, a leggere i vostri messaggi a meno che non conoscano appunto il codice dell'alfabeto questo è un'idea per un tipo di alfabeto molto semplice da ricordare quindi una volta che eh, imparate a farlo e vi giuro vi basta un attimo ve lo ricorderete subito al primo colpo e eh, questa ovviamente è solo un'idea ma se mi dite che vi piace realizzerò un altro video in cui vi mostro eh, diverse altre tipologie di alfabeti sempre facili da ricordare ovviamente io qui sto eh, scrivendo un messaggio e se riuscite a decifrarlo mi raccomando fate quello che c'è scritto sul bigliettino nel frattempo iscrivetevi al canale lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici ma soltanto con quelli che volete che leggano i vostri messaggi segreti e niente cominciamo subito a vedere come si realizza come prima cosa vado a, a scrivere il codice il codice da ricordare è davvero molto semplice perché vado a realizzare una griglia eh, tipo quella del tris della tria non so se ci avete mai giocato ma immagino che praticamente tutti lo conosciate eh, e ehm, vado a realizzare appunto questa griglia qui anche eh, una seconda griglia identica dopodiché vado a realizzare una x e eh, un'altra x identica soltanto sulla seconda griglia e sulla seconda x vado a realizzare al centro dei puntini ed ecco qui praticamente il nostro codice è già finito Ora diamo ad ogni segmento ad ogni parte del nostro codice eh, una lettera. Quindi sul primo eh, angolino eh, in alto a sinistra corrisponderà alla lettera A, eh, il secondo eh, sarà la lettera B, e poi il terzo la lettera C. Poi sulla seconda riga. Il primo eh, quadratino sarà la lettera D, quello centrale la E, e poi quello a destra sarà una F e poi. E così via per tutto il nostro alfabeto. Io aggiungo anche le lettere straniere quindi la J, la K, la W e anche tutte le altre insomma perché comunque possono servire anche se poco usate ma comunque ci sono e si usano spesso. Ora per realizzare il nostro messaggio segreto andiamo semplicemente a riscrivere il nostro messaggio utilizzando appunto i segmenti. Quindi eh, vado a vedere a quale lettera corrisponde il mio segmento e quello lì sarà appunto il mio codice. Ora qui sto scrivendo il mio messaggio segreto e poi lo andiamo anche a decifrare insieme così giusto per farvi capire eh, più precisamente insomma se ancora non avete capito come funziona poi anche per andarlo a decifrare sarà semplice perché appunto una volta che vi ricordate questo schemino qui ehm, poi è molto facile da ricordare sia da scrivere che da decifrare Che il primo segmento equivale alla seconda riga. Al primo segmento della seconda riga quindi ad una D. E insomma, continuo con questa tecnica, con uh, tutto il messaggio e niente a questo punto vi ho mostrato come realizzare questo codice segreto avete visto che è molto semplice da ricordare lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io intanto qui vi lascio il mio messaggio segreto mi raccomando se riuscite a capire che cosa c'è scritto scrivetemelo giù nei commenti e insomma seguite le istruzioni del messaggio segreto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao